Namaste, io, so, io sono Ace Brave. Pensavate di esservi liberati di me? No, sono tornato. <coughs> allora, che cosa è successo? Faccio un video velocissimo. Spero di essere il più breve possibile. Allora, cronaca, alle eh, 2.25 del 20 gennaio 2014 ho ricevuto tre mail contenenti tre strike eh, da YouTube, appunto, che mi hanno fatto chiudere il canale. Tre strike, vi ricordo, non di copyright, ma di violazione delle norme della community eh, se vedete le norme della community non violo nessuna di queste non ci sono atti violenti né pornografia né chissà che cosa quindi ho subito, mi sono subito attivato per eh, cercare di contattare YouTube non avendo più un account non posso fare ricorso direttamente quindi ho contattato il mio partner sto aspettando che mi risponda è la Maker Studios eh, che non è italiano purtroppo però vediamo cosa può fare l'altra cosa che vi chiedo sicuramente è di condividere questo video eh, questo video voglio farlo sapere a più persone possibile perché come capita a me oggi potrebbe capitare a voi domani eh, questa cosa è un, dovuta a forse persone forse eh, sistema automatico sbagliato di youtube Prima di sprecare energie verso complotti, teorie complottistiche, mette, mettersi a dire che YouTube è una merda o cose del genere, vediamo di spendere energie per far sapere questa cosa a più gente possibile. Quindi quello che vi chiedo è di condividere questo video veramente, veramente tanto. Quindi grazie ancora da Ace Brave, cercherò di dare più informazioni possibile qua sotto nei commenti, questo voglio tenerlo abbastanza corto perché appunto possono vederlo più persone possibili, molti li ho contattati tramite Facebook, tramite Twitter, però molte persone sono eh, all'oscuro ancora di questa cosa quindi veramente cercate di contattarle voi grazie alla condivisione di questo video. Grazie a tutti, io sono Ace Brave, Namaste and be brave!